Beh, ma comunque anche Bruno no, no, no, che... ha dedico, beh, è dedicato tantissime energie, infatti io ho chiesto a Giorgia quante ore studia al giorno, insomma tu hai dedicato tante energie a noi, a, a farci conoscere già, eh, tanto. E anche questo premio, Com'è nata questa idea del premio? nome che a me piace perché sì, noi è sì. 44 448 quindi. No, diciamo, tutto nasce praticamente quando io ho visto di, di lavorare io scrivevo poesie all'età giovanile poi il lavoro mi ha preso infatti è una cosa che dire, io che racconto che mi andiamo scemi quando sono, sono liberato dal lavoro ma che faccio caprò mi rimbalzeranno ancora da fare riprendo il mio hobby però ho capito che io da solo non andavo da nessuna parte, l'arte già è difficile di gestire, poi voglio fare l'artista io, non so nessuno. Quindi mi sono messo in giro e ho trovato Mica da Roberta Panizza che non c'è, Emanuela Di Serre donne di un'altezza no, non lo so più dopo, dopo trovata. Lei... perché lei stava verso il Circeo quindi piano piano, è piano. Cercello, hai lo vedevo dal Circea eh, delle, delle origini si vede? È 15 sì. anni, fa, sì. anni fa prima sì. che dovesse l'incidente automobilistico no, sì. esatto. quando era nel un... 2001, 2001, ah, ah, 2001 quindi addirittura preincidente sì. automobilistico eh, io, io pure l'ho conosciuta tanto tempo fa e eh, allora, la sua roba, esatto. la sua roba, eh, perché ho cominciato a testere questa È rete. Allora, Roberto Vaniz, lei, lei, cioè, tutti eh, i amici, abbiamo, siamo arrivati a questo punto. Eh. A questo punto, però, adesso abbiamo un obiettivo. Lo dico subito, in modo che non ho un problema. Abbiamo fatto l'associazione di Schiavarte, sono sette anni, otto anni, eh, regolarmente costituiti, eccetera, e abbiamo fatto uh, l'anno scorso un tentativo di uh, accedere a due venute, mm -hmm. così senza che si non si poteva fare. Abbiamo avviato un euro. Siamo praticamente su 10.000 associazioni della 1.700 settecentesima, la Una cosa enorme perché non proviamo a dare altri, fino adesso tutto quello che abbiamo fatto, abbiamo fatto con i soldi tuoi tutti, i soldi miei figli, i soldi tuoi, ognuno autotassato per quello che sì, ha fatto, sì. non abbiamo distribuito una lira e non abbiamo preso una lira, non abbiamo preso una lira da nessuno, nella reassociazione, nella di Stato, l'ambiente, da nessuno, però adesso hanno creato il registro nazionale, si chiama il RUMITUSTUSTUSTUSTUSTUSTUSTUSTUSTUSTUSTUSTUSTUSTUSTUSTUSTUSTUSTUSTUSTUSTUSTUSTUSTUSTUSTUSTUSTUSTUSTUSTUSTUSUSUSTUSUSUSTUSUSUS Sembra la parolaccia. Eh, eh, so, registro eh, unico nazionale. Eh, e quindi mh, bisogna fare in modo che l'associazione acceda a questo. Mm. Abbiamo tutte le carte regole, però certo. allora ci vuole qualcuno che prende in mano anche la volontà di proseguire. Perché io voglio, voglio in modo che l'associazione non finisca nell'associazione, è 8 milioni, tutte quelle che sono iniziative in pensione, siamo cioè tutti quanti qua, organizzati, tirate fuori qualche idea, ditemi a chi dobbiamo affidare queste entità, queste realtà, in modo che poi eh, possiamo continuare ad essere amici insieme, costruire insieme, però avendo pure la possibilità di una sponda economica che ci viene dato dal 5%, per mì, perché una volta entrata nel ciamo 5%. Qui da oggi in poi, con il tuo permesso di mettere la casa della cultura della nostra associazione, e ci sarà la piccola intermedia dove tutti i colori anche qui si può i testi per poi non lo stanno, gli io ho già dover tantissimi testi anche vediamo con me in maniera organizziamo un, un, un, un, un meeting al mese dove la nostra amica Luciana ha di vestura la sepoltura questo è il programma generale Thank you.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 you <laughs>